nuovo video oggi come promesso andiamo a provare eh, una maschera per il viso oggi incomincio solo con una infatti come vedete sono tutta struccata perdonatemi e eh, la maschera che ho scelto per questo video è quella eh, che mi è arrivata da wish e che avete visto nell'ultimo video appunto dedicato allo shopping su wish allora la confezioncina era questa è una maschera con ehm, il fango del mar morto ed è eh, una confezione piccola non c'è scritto, eh, ehm, scritto sulla confezione quanti... questo è l'interno non c'è scritto sulla confezione quanti grammi o comunque ci sono no, all'interno quanto contiene all'interno e, e comunque piccola e secondo me va bene per... 2 tre applicazioni. Non c'è scritto molto sulla confezione, adesso la andiamo a leggere insieme. C'è scritto che um, è antiacne, che riduce i pori e che pulisce in profondità la pelle. C'è scritto anche che è 100% naturale minerale con infusi detossificanti. Con vitamine che aiutano a, ad avere una pelle giovane insomma e in realtà non c'è scritto altro però sulla pagina dell'applicazione wish di questo prodotto c'erano due informazioni che io vorrei darvi dunque tanto per iniziare sulla foto principale c'è scritto che il contenitore e da 250 grammi però poi se si va a guardare sulle misure c'è scritto chiaramente adesso non so se riuscite a leggerlo che comunque nella confezione all'interno ci sono 10 ml quindi la scatolina che avete visto in più sempre sulle foto se andiamo a scorrere ci sono eh, la lista di ingredienti e io andandola a leggere vi devo dire che ehm, gli ingredienti sono eh, tutti eh, assolutamente splendidi sono proprio bellissimi sono perfetti è una maschera eh, sarebbe una maschera eh, assolutamente top se non fosse che a metà e voi da qui probabilmente non riuscirete a vederla ma casomai vi lascio la foto in parte o non lo so, da qualche parte a metà c'è eh, compare la parola dimenticone quindi c'è a quanto pare un silicone in questa maschera io non, non lo so come vi ripeto su questa scatolina non c'è scritto eh, nulla se non che c'è scritto eh, sul fondo 100% naturale ma ehm, sì quindi in realtà non, non, non so sono due cose che, che cozzano perché da una parte c'è scritto che è completamente naturale mentre eh, dall'altra c'è scritto eh, ci sono gli ingredienti sempre ammesso che le foto siano vere originali e dello stesso prodotto soprattutto e resta il fatto che se gli ingredienti sono quelli lì sono ottimi se non fosse per uno solo purtroppo se invece eh, non è quella potrebbe essere peggio oppure potrebbe essere meglio cioè senza il silicone comunque andiamo a fare gli esperimenti sulla mia faccia questo qui è l'interno della maschera ha un profumo pazzesco, è buonissimo, è molto delicato, molto leggero, quindi non è fastidioso, però il profumo è davvero molto molto buono, sa di pulito, non so come spiegarvi. Partiamo ad applicare la maschera, io tolgo prima quella del tappo, è una fissazione mia avere il tappo pulito, non solo delle maschere in generale, Io. il profumo veramente è fantastico anche anche la maschera è molto è piacevole applicarla non è difficile perché è molto Estenderla. stenderla ok il mio viso ultimamente l'ho trascurato parecchio sembro Joker con la bocca fuori e quindi insomma aveva proprio bisogno di una maschera evito di metterlo appunto sul, sulla zona del contorno occhi perché questa qui è una maschera da quello che c'è scritto molto purificante Allora, non spaventatevi, intanto io vi parlo un pochino L'applicazione è assolutamente piacevolissima Si applica molto bene, si stende con molta facilità In questo momento sento soltanto il profumo della maschera Che come vi dicevo prima è molto delicato ma è molto piacevole La sensazione in questo momento che l'ho appena applicata è buona quindi insomma è piacevole tenerla su, ehm, saprò dirvi altro tra 10-15 minuti quando l'andrò a togliere. Devo dire che eh, il tappo è ancora praticamente pieno, ne ho utilizzato eh, metà della quantità che c'è nel tappo. Quindi ritiro quello che ho detto prima. E qui ci saranno almeno, non so, credo, almeno 10 applicazioni. Perché davvero ne ho usata pochissima. E lo strato è comunque piuttosto spesso ma non troppo, né troppo fino né troppo spesso insomma. E quindi la quantità, cioè quella maschera lì mi durerà una vita praticamente. Nel frattempo vi do una cosa da fare, cioè lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E attivate la campanellina così resterete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale dunque eh, ho appena tolto la maschera l'ho tenuta su circa 15 minuti quello che posso dirvi è che tutto il tempo nel quale ho tenuto la maschera è stato piacevole di solito quando utilizzo queste maschere eh, molto mm, purificanti eh, sento la pelle che a un certo punto comincia a seccarsi, a tirare oppure comunque eh, dei leggeri fastidi invece con questa qui devo dire che mm, non ho avuto nessun problema non ho visto particolari cambiamenti nella pelle in realtà non ho visto la pelle né più secca né più luminosa né più nutrita quindi non saprei dirvi forse devo utilizzarla più volte non so se c'è la necessità di utilizzarla o provarla più volte c'è anche da dire che in questo periodo, in questo momento, eh, la mia pelle non aveva bisogno di essere purificata. Della maschera in realtà ancora non ho un'idea precisa, proprio perché non ho visto questi risultati immediati. Eh, però devo dirvi che mi piace un sacco eh, il profumo, mi piace un sacco eh, come si applica, mi piace un sacco come rimane sulla pelle. Eh, il prezzo, non ve l'ho detto, è di 2 euro, cioè il prodotto è gratuito, quindi fa parte di uno di quei prodotti gratuiti però che ha le spese di spedizione di 2 euro quindi alla fine il prodotto costa 2 euro per questo prodotto questa volta non vi darò il voto ma ehm, vi aggiornerò o qui o su Instagram ma, ma credo di più su Instagram mi piace un sacco realizzare questi video con voi dove provo i vari prodotti eh, di fa da fare insomma un po' da cavia mi piace davvero tanto, mi diverte anche e quindi non so, ditemi... Mi rendo conto che, questa, che questo video non è stato molto utile perché comunque non ho un'idea precisa, ma non so, lasciatemi scritto nei commenti la vostra impressione e ricordatevi di lasciare un mi piace per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!